Procediamo con un nuovo momento di riflessione che ti vede protagonista Manuela insieme agli altri ospiti eh, del CEO Summit. Un CEO Summit eh, dal titolo che speriamo naturalmente possa essere di buon auspicio e di ispirazione, ovvero Sostenibilità e futuro. Perché le aziende devono essere sostenibili? Io invito a salire sul palco i relatori, ovvero Angelo Amaglio, presidente di Quintesi. Un bel applauso per lui e poi ancora... Onofrio Mastrandrea, Associate Vice President General Manager Italy Insight. Prego. Accomodatevi pure, avrete vostre telefono Benvenuti, io vi lascio il palco e ci vediamo dopo per la prima. Grazie. Grazie Valentina, naturalmente esatto. Tra poco ci rivedremo ancora tutti insieme per la premiazione. Benvenuti anche da parte mia, naturalmente da parte di tutte le fonti. Il titolo è simbolico e nello stesso tempo pratico. Propongo così questo, questo dibattito che in realtà più che dibattito è un confronto. Sostenibilità e futuro perché la parola sostenibilità rientra eh, necessariamente nel futuro e rientra in quello che è il programma delle aziende se vogliono essere competitive. Però insomma noi ne parliamo in un momento nel quale si devono fare i conti anche con una realtà insomma, un po' difficile, un po' particolare. Siamo anche alla fine del 2022, quindi possiamo fare un primo bilancio e guardare veramente in prospettiva futura al 2023. Allora, come prima domanda, che poi, ripeto, non sono domande, ma sono anche degli spunti che io vi voglio mettere sul tavolo e voglio che voi raccontiate la vostra esperienza. Quindi la prima parte è un po' raccontare anche la vostra realtà per capire un po' come vi approcciate al mercato. Io partirei da Angelo Amaglio, però la stessa domanda. Vostra esperienza, le sfide più importanti del momento, e quali sono le strategie che, unendo proprio tutte queste parole che abbiamo voluto mettere sul tavolo, vi sentite di raccontare questa sera? Bene, grazie per l'opportunità e buonasera a tutti. Eh, allora, ragionando, e usando le parole chiave, noi è da un po' di tempo che eh, parliamo di innovazione sostenibile. Noi, Chintesi, è eh, una realtà che si occupa di consulenza manageriale, di system integration e quindi il tema dell'innovare, portare contenuti di valore ai nostri clienti è fondamentale. Eh, Ultimamente appunto questo connubio, questo binomio innovazione e sostenibilità ricorre e cerchiamo, stiamo cercando di adattare le nostre prassi sia interne sia a livello di contenuti della nostra offerta proprio per cercare di eh, declinare, di eh, interpretare al meglio queste, queste, queste due parole chiave. Uno appunto, non mi soffermo ma ne abbiamo parlato anche prima parlando, ascoltando il professore eh, sul tema del brand, l'innovazione non è... L'unico elemento però è comunque una condizione necessaria per appunto evolvere, cambiare e, e arricchire diciamo di contenuti i propri servizi. Il tema della sostenibilità è un tema assolutamente attuale, delicato e molto complesso perché ehm, spesso si vede anche un po' di superficialità, viene utilizzato questo termine in modo un po' superficiale e, e, e, e forse abusato. Allora, noi abbiamo provato a fare qualche riflessione, per noi sostenibilità vuol dire, come dicevo, adattare i nostri eh, schemi, i nostri, le nostre policy interne per due motivi. Uno molto concreto, noi serviamo clienti importanti, grandi clienti che ci chiedono e chiedono alla loro filiera alla di fornitori di avere determinati standard. Qualche anno fa, quando è diventato attuale il termine qualità, eh, tutti si sono mossi per la certificazione, la qualità, adesso sta succedendo un po' la stessa cosa, quindi stimoli esterni che accelerano e quindi se tu vuoi essere una filiera sostenibile devi adottare determinati standard e questo ci ha forzato internamente. Dall'altra parte cerchiamo di cogliere anche questa come un'opportunità di business e quindi fornire anche a nostra volta eh, soluzioni e servizi che consentano appunto ai nostri clienti di... Ehm, interpretare la sostenibilità e per quello che è il nostro ruolo e le nostre competenze in termini di costruzione di indicatori, di rendicontazione e di meccanismi appunto per esprimere anche il concetto di certo. sostenibilità lei sta già dimostrando a parole ma insomma anche nei fatti perché poi in realtà quello che fate tutti i giorni che è la parola sostenibilità così come ha detto lei non è qualcosa di astratto ma è qualcosa di molto pratico eppure quando si parla di temi come la sostenibilità si pensa che sia qualcosa lì no? ma sì, prima o poi no? accadrà come se, se si pensasse che in qualche modo accadrà da solo qualcosa invece no bisogna agire per fare io sto dicendo una cosa molto banale però è il punto a cui voglio arrivare questa sera e dopo cercheremo anche di capire quanto è complicato, più complicato il raggiungimento degli obiettivi sostenibili con la crisi che stiamo attraversando oggi. Quindi ci arriviamo tra poco però assolutamente tutto collegato. Eh, Massa Andrea, a lei stessa domanda eh, con un focus sulla vostra attività e le strategie che a vostro parere stanno andando in questa direzione. Innanzitutto grazie e buonasera a tutti. E ovviamente io rappresento oggi Insight. Insight ha fatto praticamente dell'innovazione il proprio DNA e ha saputo interpretare anche il significato di innovazione nel, in maniera evolutiva. Noi sappiamo che 30 anni fa l'innovazione era generata solo ed esclusivamente da top player del mercato che chiaramente avevano una capacità di investimenti molto importante e avevano chiaramente delle competenze esclusive. Ma eh, nell'ultimo ventennio eh, il concetto di innovazione è variato molto, sono entrati nel mercato nuovi, tantissime start-up, eh, start-up che con competenze esclusive hanno eh, portato un altissimo grado di innovazione. Ebbene Insight a livello globale nasce proprio nel solco di questo processo nasce nel, nel 2002, quindi siamo praticamente a vent'anni dalla fondazione negli Stati, negli Stati Uniti, nasce nel Delaware da un, da un gruppo di 22 ricercatori che si erano dati l'obiettivo di ambiziosissimo di portare allo sviluppo candidati clinici prodotti farmaceutici che fossero best in class o first in class in patologie con un altissimo bisogno insoddisfatto. Quindi eh, questa è la nostra esperienza. Noi abbiamo fatto chiaramente il, della ricerca l'asset principale, l'asset fondamentale e l'abbiamo saputo declinare in tutte quelle patologie dove esistevano bisogni insoddisfatti. Eh, nasciamo come un'azienda orientata e focalizzata alla ricerca in ambito oncologico ed ematologico e eh, negli ultimi anni invece ci affacciamo anche alla diversità diversificazione nel nostro portfolio prodotti e della pipeline con appunto l'ingresso in aree eh, come la dermatologia ehm, che ha portato chiaramente i suoi risultati già particolarmente importanti. Basti pensare che l'agenzia regolatoria del farmaco a livello statunitense ha approvato il primo farmaco per il trattamento della vitiligine ma eh, cosa, come in Italia abbiamo declinato poi l'innovazione? L'abbiamo declinata ehm, portando il valore della ricerca. Eh, basti pensare che eh, in Italia l'agenzia regolatoria del, del farmaco, l'AIFA, ci ha eh, insigniti appunto di un titolo e di un riconoscimento molto importante, ci ha inclusi tra le, per diversi anni tra le dieci aziende che investono di più in ricerca e sviluppo in Italia eh, per numero di studi clinici sottomessi. Semplicemente per darvi dei numeri, noi ad oggi abbiamo eh, all'incirca una ventina di candidati clinici eh, in sviluppo in Italia con eh, all'incirca una, una quarantina eh, di eh, studi eh, clinici eh, in patologie con un alto bisogno insoddisfatto. Bene, questo è il, esattamente il link con la sostenibilità perché la ricerca è, eh, ha in sé il valore intrinseco della sostenibilità e lo declino... Per sintesi molto velocemente, perché la ricerca genera un valore economico, ovviamente è stato eh, ben, eh, ben eh, teorizzato, ben eh, studiato che ogni euro investito in ricerca clinica da parte di un'azienda in Italia genera un valore eh, tre volte ehm, pari all'investimento per il sistema sanitario nazionale. Quindi la relazione è uno a tre. Eh. Le stavo chiedendo, guardi, l'avevo anche scritto per farle vedere che, che non sto mentendo, dicevo, è banale dire che se si è innovativi, eh, come nel vostro DNA, sì. si è anche sostenibili? Assolutamente, noi cerchiamo praticamente di conciliare l'innovazione con la sostenibilità, ma la sostenibilità la decliniamo in maniera molto ampia perché come diceva appunto il, il collega che è qui presente sul, sul palco come oggi, eh, ovviamente la sostenibilità è stata declinata solo ed esclusivamente nella sostenibilità ambientale, ma la sostenibilità esatto. è un concetto particolarmente ampio e noi ne abbiamo fatto eh, la declinazione, eh, una declinazione virtuosa di sostenibilità perché eh, generare eh, un, uh, un valore per il sistema sanitario è un qualcosa di estremamente virtuoso. D'altra parte però non è solo un valore economico, spesso vengono trascurati e minim minimizzati il ritorno, eh, il valore eh, culturale di portare ricerca in Italia e il valore chiaramente che questa ricerca genera anche in certo. termini di acquisizioni tecnologiche che poi alla fine vengono messe a disposizione del trattamento dei pazienti. Certo. Quindi, per riassumere, la nostra esperienza nasce con la ricerca il nostro, la nostra core activity e la ricerca e ovviamente le sfide quali sono? Quelle di far sì che, come abbiamo sentito dalla relazione precedente, l'innovazione sia in grado di sostenere se stessa nel tempo, di generare e alimentare un'innovazione sostenibile a lungo termine, perché questa è la sfida fondamentale. Ecco. E Ar poi la metteremo in relazione anche con lei, con i tempi. Eh, attuali. Sì, perché poi eh, ovviamente il ritorno, lei ha parlato di ritorno, è, è fatto da molteplici fattori, no? quindi adesso lo, lo vedremo insomma, con entrambi. Ritorno dal dottor Amaglio, per insomma, si, si agganci anche a quello che diceva il suo collega sul palco perché è importante, però poi arriviamo al presente, insomma, eh, faccio una piccola provocazione, facile dire sì siamo sostenibili, dobbiamo essere sostenibili, dobbiamo essere attrattivi, chi più ne ha più ne metta. Eh, però se non abbiamo le risorse come facciamo in un momento in cui davvero dobbiamo, parlo in generale ovviamente, dobbiamo fare i conti con quello che sta succedendo anche indipendentemente da noi, no? anche con fattori esogeni che non possiamo controllare. Come fare a mantenere sempre questo standing elevato? Beh, Sicuramente è una sfida non semplice. Eh... Però mh, mi lasci dire che quando si è di fronte anche a sollecitazioni come quelle che abbiamo vissuto, l'avete ricordato voi, voi siete riusciti a continuare a mantenere eh, le vostre iniziative anche in momenti critici come quelli certo. della pandemia. Ecco, quindi ehm, noi abbiamo fatto delle riflessioni interne e quindi pensando appunto a noi come azienda il concetto della sostenibilità l'abbiamo legata e l'abbiamo vissuta e abbiamo cercato poi di ampliare amplificarla, di valorizzarla anche proprio in questi momenti, cercando di collegare il concetto di sostenibilità anche ad aspetti concreti, quello che poi chiamiamo anche business continuity, cioè per essere sostenibili bisogna garantire continuità all'azienda. Noi, come ho detto, siamo un sistema integrato, siamo una people company, quindi una persona fatta di eh, una, scusi, un'azienda fatta di persone con competenze che sono intangibili, ma il capitale umano è fondamentale. Noi in qualche modo proponiamo e siamo percepiti dal cliente attraverso le nostre competenze, e i servizi delle nostre persone. Quindi in momenti come questi ci siamo subito posti il problema di gestire in modo Uh, attivo e supportando anche appunto, tutte le nostre persone in momenti difficili, sia sul piano personale sia esatto. sul tema delle relazioni, perché sì, è bello lo smart working, eh, le opportunità che offre la tecnologia, ma i momenti anche di socializzazione, di condivisione, i problemi personali, insomma, li abbiamo vissuti tutti. Quindi per noi sostenibilità, come diceva il collega, non è solo intesa come sostenibilità ambientale, mh, basse emissioni, eccetera, ma sostenibilità anche sociale, eh, vicinanza ai territori un altro slogan che noi usiamo e stiamo cercando di interpretare è quello di territorialità diffusa eh, sempre facendo riferimento al settore che conosco, quindi il settore della consulenza eh, fino a poco tempo fa, come dire Milano, siamo qui appunto nel cuore eh, le grandi società multinazionali e nazionali della consulenza sono radicate a Milano quindi tutte le persone, i giovani vengono a studiare a Milano e quindi è il riferimento Bene, con la pandemia è cambiato tutto, quindi ci sono molti flussi di ritorno, giovani e meno giovani che ritornano, che sono Verissimo. venuti magari dal suo, ecco. Noi stiamo puntando su un modello appunto di territorialità diffusa, ovviamente abbiamo gli uffici a Milano ma stiamo cercando anche attraverso operazioni partnership e acquisizioni di altre società di essere distribuiti territorialmente. Recentemente, in controtendenza, ritornando al tema dell'innovazione, ci siamo insediati al Chilometro Rosso, che è un Innovation District conosciuto, che però non è vicino a mezz'ora da Milano, ma è su Bergamo. Certo. Eh, abbiamo una sede a Brescia, una a Mantova, una a Marcon, vicino a Venezia. Abbiamo un ufficio a Roma. Quindi stiamo puntando su poli un po' più distribuiti per valorizzare le competenze che sono presenti anche, quindi valorizzando le relazioni con il territorio, con le università, con le, relazioni, con le organizzazioni confindustriali, proprio per poter creare questo network e questa, diciamo, territorialità diffusa. Quindi questa è una risposta. Lei mi ha risposto giustamente alla domanda che ho fatto. Come ehm, riuscire a raggiungere obiettivi in periodi di crisi? Mi ha portato l'esempio che avete, diciamo, seguito con la precedente crisi, quella pandemica, per cui poi c'è stata un'inversione di tendenza. Quindi giovani, soprattutto, ma insomma persone che lasciavano la grande città per andare nel, in altri paesi, barra città, e voi avete seguito fondamentalmente questo trend. Quindi basta come si suol dire, essere sul pezzo e conoscere cosa offre il mercato in quel momento. No? Quindi è quello che state facendo anche in questa crisi, che è diversa, ma insomma il concetto poi, la sostanza non cambia, eh, si è rimesso un po' in discussione tutto. corretto? È corretto. È un bel approccio questo, se vi posso permettere. E, um, vorrei sapere cosa ne pensa anche il dottor Mastandrea, naturalmente poi portando eh, la, la, la sua considerazione, la vostra considerazione rispetto alle difficoltà che ci sono oggi. Eh, nel portare avanti, le strategie di cui ci parlava precedentemente. Sì, ehm, il contesto è particolarmente ehm, eh, noto in termini praticamente di sfide e il contesto chiaramente economico eh, richiede una riflessione molto particolare, ma al tempo stesso eh, l'innovazione diventa volano di crescita anche nei momenti di crisi. Basti pensare che eh, solo negli ultimi sei mesi eh, Insight Italia ha portato eh, al letto del paziente eh, due nuovi eh, farmaci, interagendo con le autorità regolatorie e permettendo chiaramente la rimborsabilità di due farmaci in due settori, dove non si vedeva innovazione da circa 20 anni. Ovviamente eh, noi quando pensiamo all'innovazione possiamo pensare a diversi livelli di innovazione. Il primo livello di innovazione può essere qualcosa di breakthrough che completamente diventa nuovo perché chiaramente c'è un'assenza assoluta di farmaci in quell'area terapeutica e noi abbiamo chiaramente rimborsato uno di questi farmaci proprio in Italia mettendolo a disposizione per una serie di pazienti che non avevano una novità terapeutica da oltre vent'anni. e abbiamo portato al letto del paziente la prima terapia target. La seconda innovazione, declinazione dell'innovazione e sicuramente l'innovazione come miglioramento di qualcosa di preesistente in termini chiaramente di ottenimento di migliori risposte, di un'efficacia maggiore. E anche qui noi abbiamo lavorato tantissimo portando, eh, rimborsando un secondo prodotto in un'area che è quella del linfoma diffuso a grandi cellule. Ultima declinazione dell'innovazione è anche chiaramente la eh, l'innovazione che diventa sostenibile nella socialità e che quindi praticamente ha un impatto sociale. Anche qui facevo l'esempio prima di, eh, di un prodotto molto innovativo che è stato già approvato negli Stati Uniti che è appunto per il trattamento della vitiligine, bene lì basti pensare che la vitiligine ad esempio rappresenta il classico esempio in cui il 20% dei costi sono sanitari e l'80% dei costi sono sociali quindi chiaramente permettere la riabilitazione della funzione sociale dei pazienti innanzitutto impegna l'azienda pienamente all'interno della socialità quindi eh, e il farmaco diventa uno strumento di riabilitazione della funzione sociale che quindi chiaramente ha un impatto molto più ampio rispetto a quello che chiaramente si possa pensare certo Ecco, visto che eh, adesso volevo arrivare alla, alla conclusione di questo, di questo confronto, però riprendendo magari alcuni punti che vi sentite di trasmettere alla platea, perché poi mh, queste serate, i nostri words oltre a celebrare eh, le eccellenze vogliono creare sinergie, che credo, insomma, potete dire un'altra parola chiave. Ne abbiamo dette tante questa sera, però insomma, quello fare rete, sinergie, forse lo abbiamo scoperto ancora di più dopo la pandemia e quindi è un insegnamento che ci siamo portati appresso. Ma visto che tra poco su questo palco celebreremo il successo no, di tante realtà, eh, se vi dovessi chiedere altre tre parole chiave, vediamo se riusciamo a trovarne tre a testa, di più se ne avete. Per definire il successo, eh, quali, quali ci direste? Non so se tre bastano, ma proviamo a, se sono a, di più, a, a rispondere a questa sollecitazione. Ma, eh, sembra scontato, ma eh, noi l'abbiamo vissuto eh, su, su, su, sulla nostra pelle sicuramente tanta determinazione, tanto lavoro, tanto impegno. Il nostro percorso, quintesi... È relativamente giovane, 10 anni, con questo assetto, con questo marchio, con questo brand, ma la storia professionale nasce prima, ma nasce prima con quel signore seduto là da più di 35 anni che amabilmente discutiamo, eh, litighiamo, costruiamo, ma in qualche modo portiamo avanti le iniziative e gradualmente abbiamo aggregato altre 350 persone insieme a noi. Eh, quindi determinazione e tanto lavoro è una prima, un primo punto. Sicuramente un altro elemento è la capacità di mettersi in discussione con tanta umiltà, quindi senza pensare di, di, di, di essere più bravi o, o, o che gli altri eh, non siano in grado di offrire eh, servizi qualitativamente con contenuti altrettanto validi. Il fattore C, sicuramente un po' di fortuna non guasta. Sì, quella eh, sempre. Esatto. E ne aggiungerei ultimamente una quarta parola sì. eh, in, su cui stiamo puntando, ripeto, proprio nello spirito anche di cambiare, un po' di mettersi in discussione, contaminazione di esperienze e di culture. Perché affrontare i problemi con modalità e con approcci, c'è chi parla di eh, pensiero laterale, insomma, comunque contaminazione di culture, esperienze e background. Ah, certo, a livello economico, la storia ci insegna che quando ci siamo chiusi no? in generale, non noi solo come Italia, come mondo, in noi stessi ci sono stati dei problemi non indifferenti, insomma. E quindi eh, questo, questa ultima parola contaminazione riunisce un po' tutti. Ma San Andrea, le sue parole invece, quali sono? Sì, allora ne abbiamo dette, ne abbiamo individuate già alcune durante appunto lo speech precedente. La, ehm, la prima è sicuramente innovazione, e ricerca, ma vorrei aggiungere qualcosa di più, la partnership, perché chiaramente sì. questo consente di eh, condividere ovviamente il, i successi e, e soprattutto individuare anche l'esigenza della controparte. Fare partnership consente di, di fare alleanze, alleanze che possono generare un valore virtuale, All'interno del sistema e che possano chiaramente portare all'identificazione di alcune soluzioni a problemi ancora aperti. L'altro atteggiamento è l'atteggiamento di apprendimento continuo perché ovviamente l'attitudine ehm, dell'apprendimento è stata particolarmente eh, significativa durante tutta l'emergenza pandemica ad esempio e noi siamo un esempio di azienda che è riuscita a reagire in eh, sole due settimane tempestivamente nel garantire la business continuity siamo stati i primi a livello globale ad essere impattati e siamo stati praticamente i primi ad avere una reattività molto veloce e l'altra è l'attitudine dell'ascolto perché se non si ascolta la controparte comprendendo le esigenze degli altri di tutti gli attori del, dell'ecosistema nel quale operiamo siamo, rischiamo di essere autoreferenziali e, e non rischiamo chiaramente di trovare soluzioni per gli altri e quindi generare valore per il sistema e non per noi stessi anche per questo che ho voluto chiamarlo dialogo questo eh, quello di questa sera facciamo un bel applauso ai nostri relatori Angelo Amaglio, presidente quintesi e Onofrio Massandrea, associate vice president general manager per l'Italia di Insight, grazie naturalmente grazie per i suggerimenti e anche l'esperienza diretta che sempre è sempre quello che conta di più, insomma, al di là delle tante chiacchiere. Chiacchiere sì sono sempre utili ma attraverso dei, degli esempi concreti, quindi grazie mille, buona, grazie. buon proseguimento di serata. Grazie ancora.